Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 Tuning in GTA Online allora come saprete oggi hanno eh, rilasciato un altro veicolo che troverete nella categoria veicoli Pegasus e l'Ardent ragazzi l'Acelot Ardent e niente andiamo a vedere quest'auto che state vedendo, spara anche ragazzi e bella macchinina non c'è male come auto io ho qui il centro operativo eh, ma suppongo si, misur... diciamo si modifichi anche allo santo scalso ma quindi poteva andare in entrambi i posti io ho fatto qui che avevo il centro operativo e andiamo a vedere che cosa si può mettere a questa auto da quanto ho letto l'unica cosa che si può mettere comunque è questa mitragliatrice insomma a meno che non, non si facciano delle ricerche per altri componenti aggiuntivi diciamo però insomma non mi sembra e nulla andiamo a vedere come come viene modificata quest'auto ci sono diciamo varie cosine che che mi piacciono anche queste bocchette prese d'aria chiamiamole così, però ci mettiamo il motore fuori, voglio metterci il motore fuori, anche se ci sono un paio di prese d'aria che mi piacciono, e vediamo anche che altro fare, diciamo che non è una grandissima auto da corsa, anche perché non credo che rientri nella categoria auto da corsa, visto che comunque... È un veicolo Pegasus diciamo così che si compra da Pegasus non si compra il leggendario motosport quindi comunque sia rientra più nella categoria auto da free mod ragazzi eh, diciamo che è un'auto veloce ma armata che non è male questa combinazione non ha grandi particolarità quindi allora vediamo mettiamo un neon color crew questa settimana ho cambiato il colore ho messo un viola ragazzi anche le livree, livree mimetiche, militari e eh, tutto il resto tutta una serie di livree, io adesso questa la faccio un po' un po' stranuccia Dai, vediamo un pochino, poi stranuccia voglio farla di colore crew, però magari ci voglio mettere una livrea vediamo un attimino che esce fuori e oddio adesso vediamo quando è colorata ragazzi ma non è male non è male devo dire che non è affatto male vediamo ok io direi che potrebbe anche andare sto cercando un colore secondario però credo che andrò a mettere il colore secondario um, come la livrea diciamo no questa sorta di bianco e, e vediamo come ho già detto ragazzi Diciamo che è un'auto abbastanza carina però per i costi non so insomma dipende dai soldi che avete io l'ho comprata perché comunque ho parecchi soldi quindi l'ho comprata anche per portare un episodio di tuning e per fare vedere a voi com'è quest'auto ragazzi poi aspetta a voi la decisione di comprare o meno quest'auto non mi dispiace devo dire che non mi dispiace non è affatto male mm. Anche se mi aspettavo qualche modifica in più Qualcosina in più a livello di, di estetica Magari parafanghi, magari fascioni Invece non ha quasi un cazzo Detto questo ragazzi, questa è l'auto Come ho già detto, la trovate in leggendari motorsport Non la trovate in altri concessionari Vi lascio una breve clippetta diciamo dove vi faccio vedere l'auto in svariate angolazioni per questo video è tutto per questo episodio di tuning in GTA Online 2.0 è tutto un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti